Oggi ti farò vedere come migliorare il nostro canale in modo tale che gli utenti riescano a trovarci molto più facilmente su YouTube. Conoscere il modo in cui gli spettatori trovano i contenuti può aiutare. Un canale ad aumentare il proprio traffico ogni minuto su youtube vengono caricate circa 400 ore di contenuti pertanto gli utenti hanno davvero una vastissima scelta di video capite dunque che la concorrenza è molto molto alta quando si pianifica una strategia per attirare spettatori creare contenuti di qualità è ovviamente fondamentale ma per migliorare la visibilità e l'accessibilità al proprio canale si può e si deve fare di più vediamo dunque innanzitutto come gli utenti ci trovano su youtube per determinare i siti e le funzioni di youtube che gli spettatori usano per trovare contenuti bisogna consultare il rapporto sorgente di traffico ora vi faccio vedere come innanzitutto accediamo a youtube studio Andiamo su Analytics e accediamo alla tab copertura. Come prima cosa possiamo consultare il grafico multilinea per vedere come sta andando il nostro canale anche in base ai video che stiamo pubblicando, infatti qua giù ci fa vedere la data e il video pubblicato. Cliccando su mostra di più possiamo vedere anche tutti gli altri video. Come possiamo vedere, qui abbiamo pubblicato il video coronavirus e settore turistico e abbiamo avuto un'impennata di visualizzazioni per questo video, proprio perché ci troviamo in questa situazione. E il settore turistico è uno di quelli più colpiti, purtroppo. Vi consiglio dunque di analizzare i video che stanno avendo maggior successo. E poi qui abbiamo oh, diversi tag che possiamo analizzare, come ad esempio l'età dello spettatore, per vedere se coincide con quello che è il nostro target di riferimento. Oppure il sesso, insomma tutti gli elementi che ci fanno capire qual è il nostro target di riferimento. Qui possiamo cambiare il lasso di tempo da visualizzare. Dopodiché possiamo analizzare altre tre componenti importantissime. Innanzitutto le prime cinque sorgenti di traffico è quella che genera più traffico. Ad esempio da noi chi genera più traffico è una fonte esterna. Per vedere qual è la fonte esterna che genera più traffico, possiamo andare nella tab proprio sotto e possiamo vedere che risultiamo per il 35% all'interno delle ricerche di Google. Quindi arrivano al nostro canale YouTube grazie a ricerche su Google. Come ben sappiamo YouTube è di Google e dunque Google lo spinge tantissimo, i canali YouTube e i video YouTube. È per questo che è diventato davvero importante integrare YouTube nella propria strategia di marketing. Seconda cosa, arriviamo dal nostro sito web. Quindi abbiamo ottimizzato il nostro sito web in modo tale da risultare nelle ricerche degli utenti innanzitutto e in modo tale da portare al canale YouTube. Come ho già spiegato in altri video, è davvero importante integrare YouTube all'interno del proprio sito web. E poi abbiamo dei siti che sicuramente ci hanno menzionato, appariamo tramite le ricerche su YouTube e il nostro canale appare anche tramite WhatsApp, questo significa che qualcuno ha condiviso il nostro video tramite WhatsApp. All'interno della mh, ricerca su YouTube possiamo esaminare le prime 25 parole chiave che gli utenti cercano per trovare i nostri video. Questo può aiutarci ad ottimizzare i metadati dei nostri video in base alle ricerche effettuate dagli spettatori. Inoltre, se noti che la più grande eh, sorgente di traffico è esterna, ad esempio se qua avessimo avuto altri siti che fanno riferimento al nostro canale YouTube, tipo questo per noi, puoi valutare la possibilità di applicare determinate strategie, come ad esempio collaborare con uno dei siti che dirigono il traffico verso il tuo canale YouTube, oppure prendere in considerazione le promozioni a pagamento e condurre un'analisi costi-benefici. Ad esempio potremmo fare delle campagne pubblicitarie su Google AdWords o su Facebook. Altra cosa importante quando noti un picco oppure un calo, puoi indagare per determinarne la causa e quindi agire di conseguenza. Inoltre ti consiglio altre due strategie. Sfrutta le altre reti social per incentivare il traffico, quindi ottimizza tutti gli altri social in modo tale che portino anche a YouTube, oltre che al tuo sito web, e integra anche YouTube all'interno del tuo sito web e soprattutto ottimizza i metadati dei tuoi video per aiutare gli utenti a trovare il tuo canale e i tuoi video. Qui accanto puoi vedere il video nel quale spiego come ottimizzare i metadati e nei commenti qui sotto ti indico i link utili per applicare le strategie che ti ho illustrato in questo video. Se hai necessità di integrare youtube all'interno della tua strategia di marketing e hai bisogno di una consulenza nel link sotto il video trovi il modo di contattarci. Alla prossima!